Allora, data la richiesta altissima delle felpe sull'e-commerce e, e l'attività di reselling senza senso su ebay, abbiamo deciso di mettere gli ultimi mille pezzi delle felpe sull'e-commerce che rimarrà aperto fino a giovedì a mezzanotte. Se il sito si impalla basta rifresciare e vedere se sono rimasti altri capi della capsule, tra cui magliette, cappelli, felpe. Tutta la restante parte della capsule ce la portiamo dietro all'in-store perché è giusto dare la possibilità sia a chi non può venire all'in-store sia a chi può venire. Detto questo, una volta finita, esaurita questa produzione di capsule io non ne farò più perché sto uscendo pazzo per questa roba qui. Basta! Ciao amici, oggi voglio parlarvi di Amazon che ha creato una figata e sacchetti personalizzati per tutte le consegne di Prime Now e soprattutto dell'edizione speciale per Amazon con il kit da concerto. Fino a giovedì le consegne vi verranno fatte con questo sacchetto personalizzato dove trovate il vitone da concerto, il braccialetto, il portachiavi ma soprattutto un pezzo della capsule che trovate solo in questa edizione ed è la mantellina da pioggia. In tutto questo anche le versioni speciali per GameStop stanno andando da paura, mi hanno detto, ricordatevi che a Verona nel GameStop dove avverrà l'in-store con 10 di voi giocherò a Street Fighter. Come se fossi un campione di Street Fighter, in realtà faccio cagare a giocare a Street Fighter. Ho un sacco di recensioni di merda per questo disco, ma io non sono preoccupato perché dall'inizio dei miei dischi sotto major nessun mio disco è mai stato recensito bene, quindi il giorno che mi recensiranno bene un disco inizierò a seriamente preoccuparmi. E da stamattina il mio ufficio è invaso di telefonate di tutti gli uffici stampa di brand grossi che chiedono quale agenzia ha seguito il marketing di tutto questo e la risposta è che non c'è nessuna agenzia è che sono pazzo io continuo a dirvelo ragazzi non ha senso spendere neanche un euro per i capi della capsule perché sono in regalo con il disco e il nostro e-commerce è ancora aperto abbiamo le ultime felpe, le ultime magliette il sito rimarrà aperto fino a domani a mezzanotte e poi lo chiuderemo definitivamente quindi swipe in. se il sito si impalla rifresciatelo e vedrete che prima o poi funziona però non andate a comprare un cazzo su ebay non spendete neanche un euro perché questo è un regalo con il disco stop swipe up per l'e-commerce allora ragazzi siccome ho le email intasate mi state chiedendo tutti per le felpe ve lo, ve lo rispiego per avere la felpa in omaggio con il disco abbiamo messo gli ultimi capi ne, abbiamo, ne sono rimasti pochissimi sull'e-commerce l'e-commerce rimarrà aperto fino a domani a mezzanotte poi lo chiuderemo e la capsule non si potrà trovare più da nessuna parte quindi se volete felpe, magliette, cappello, cose le trovate sull'e-commerce e non dovete spendere un euro se non l'acquisto del disco da giovedì dove le trovate le trovate giusto per darvi un'idea del delirio che ha scatenato questa capsule io inizialmente avevo prodotto 20.000 capi pensando che potessero fare contenti tutti poi la gente ha iniziato a rivendere la capsula a prezzi esorbitanti e la gente ha iniziato a comprarli lasciate quello da 13 euro che non ha senso ma gente ha comprato cap la capsula a 80, 100, 200 euro, 150 euro quindi ho aumentato la produzione il problema è che se io avessi fatto anche 100 capi li avrei venduti tutti in tre giorni però non aveva senso perché questa è una limited edition quindi ho aumentato di un po' la capsule per evitare che alcuni di voi fan spendessero dei soldi inutili però da giovedì noi chiudiamo tutto anche perché è un altro lavoro per me questa cosa qua e mi sta consumando la vita Comunque l'unica cosa che non sopporto degli in -store è che per mesi gireranno mie foto di me con delle facce di merda, tipo così.